Allora, oggi parliamo di una particolarità che capita quando tiriamo il colmo. Perché ci prendiamo col naso? Perché ci prendiamo nel naso? Eh, molto spesso vedo gente col cerotto eh, o col naso tutto sanguinante e molti mi chiedono ma com'è possibile non prendersi? Allora intanto eh, se ci prendiamo vuol dire che non siamo allineati, cioè forze di spinta e trazione non sono allineate, oppure il nostro rilascio è, eh, non è morbido come essere, le dita non si rilassano, rilassano all'istante e soprattutto perché non siamo allineati. Allora vediamo intanto un rilascio, un rilascio come dovrebbe effettivamente essere, un bel ancoraggio, bel, bella trazione sui dorsali, trasferimento, mantenimento, mira, rilascio. Vediamolo un po'. Questo dovrebbe essere un buon rilascio, se abbiamo fatto tutto, riguardiamoci i fondamentali, se abbiamo fatto tutto a dovere, spinte e trazione sono in allineamento, il rilascio è morbido, la robota ruoterà intorno al naso non lo prenderà è impossibile che lo possa prendere perché ci ruota proprio intorno lo rivediamo il naso non è stato toccato minimamente lo vediamo ancora noi. ricordiamoci i fondamentali Trazione, fuori la spalla, la spalla dell'arco ben estesa, fuori via la trazione, trasferimento, mantenimento, mira e lascio. Provate, se fate tutto bene non vi prendete.